Salve, benvenuti a quest'altro mio video. Oggi voglio presentare un che io ho avuto in questi giorni, un giratorta. Visto che vedevo spesso spesse difficoltà a mia moglie quando realizzavo delle torte, le decoravo e ci girava attorno alla torta, ho pensato di fare l'inverso, di far girare la torta. Su internet esiste già un prodotto del genere, i, i vassoi girivoli. Però quelli che ho visto non mi piacevano e costavano pure, a ah, quelli buoni costavano anche parecchio. Allora ho trovato un articolo, mi fai da te. Um, e lì utilizzavo un cuscinetto, ma questo cuscinetto costava circa 16 euro. più spese di spedizione veniva a fare quasi 25 euro, e non valeva la pena avere un suo componente. Allora ho trovato questa soluzione alternativa. Se vedete, questo è il prodotto finale. Senza il cuscinetto. Adesso, via con i video per realizzare il nostro giro. A torta ci serve uh, una base rettangolare, una tonda quattro pezzettini di legno di cui uh, userò per fare i piedini, e vari attrezzi come questa pinza regolabile, un mattello, una chiave da 10 della colla, un perno, un dado autobloccante, uh, tre uh, rondelle di, uh, di certa grandezza e quattro chiodi. Quindi procediamo uh, nel lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è trovare il centro. Io ho usato questo sistema qua, ho tirato giù due linee eh, diagonali per trovare il punto e ho fatto eh, il foro da 6 mm perché il pennello che ho io è da 6. La stessa cosa ho fatto con quello lì ho tirato le due linee, ho trovato il centro, questa volta il foro è più grande, dove faccio il video per tutti. Cominciamo prima dalla, dalla base, mettiamo questo da parte per mettere i piedini, rivolgo la parte dove già ho segnato, aggiungo della colla, martello, giù lì, Ecco fatto, adesso procediamo con il tutto mettiamo il perno da questo lato ho fatto non segnata, ci mettiamo la rondella e cominciamo ad arbitrare. Allora dobbiamo proseguire all'avvitatore finché la testa non entra fin dentro il legno, in modo che non si sente più sotto il tanto, ecco qua. Alla fine si deve presentare in questo modo qui. A questo punto possiamo procedere a cifrare di nuovo. Questa rondella qui la rimaniamo e ne aggiungiamo un'altra, la mettiamo contro e poi aggiungiamo la base mettendoci un'altra tondella per evitare che dato affondi nel legno e proseguiamo ad avvitare di nuovo. Ecco qua, attenzione a non stringere troppo perché dopo il risultato che ne avremo la nostra base non uscirà La parte in eccesso la tagliamo con un sacchetto in metallo, purtroppo dimenticato di prendere. Ecco qua. finalmente sono riuscito a tagliarlo fatta faticarci il consiglio che vi do la prossima, tagliatelo prima per perdere meno tempo o anche per, per essere comodi e tagliarlo ecco qua questo è il lavoro finale se vedete a pochissimo attrito alla prossima